Migrana, per il stagione di San eh. no. perché il padrone caccia in niente basta. Caccia in poche pesanti le vuoi? Eh, so, perché c'è un ragazzo che le bimbe, senza acqua, senza luce e senza caldo, e ne, ne prendono tutti quanti. Quindi, lei, come vede il rinnovo di Massimo Magliotti? Ma neanche Massimo Magliotti, neanche Raimondo e Nelci e Ci potrebbe essere un'alternativa? Una vicenda deve scendere solo dal cielo. Che ne metto, che non penso, che non so certo. Prima di sparlare, mitta la mano in guglia dura cacca la dignità, non ti regala l'inscire. Se scannano tra pareti, chi meglio cucina vince. Ma tanto la DL è buona pura mamma cince, hai te grazie, o no mo, può zitta la sangue, a corta che ti sputi in faccia l'urido arrogante, per la palla su Mara sumara, perde tempo e contante. E che fa con gli obbligante che con gli ignoranti Pensavi di stare sicuro quando si muote ci si nessuno speculazioni favori intralazzi in, in copi di umara 300 palazzi Ma non ci rifuttimo per mo tre peroni agli un e po' E tirati in un angolo scuro mani in faccia e cavali dorato di catarro, l'orecchio otturato, la mano premuta sulla tasca stanno se stessi, garitte semoventi, sbuffanti ipocrisia dalle alte feritone e tonanti fumaglie dai fori moridali, coperti dal cemento, nel freddo delle notti rigorose, tra le sonorizzate imposte chiuse all'amento dei deboli, con l'imbandita mensa di piazzi stareitanti, intorno alla pedanza e sicurezza, corando tutti i semi discromati. Lardosi pachidermi, per niente formessibili Da morti posti sotto moto spinto Tradotti nel profondo dell'oblio Dai cavalli vapore dice la città con ipocrisia e tanti imbroglie Caieta la caina con faccia tenera da bambina, Ma in realtà è nuvollaia, ed essa è la faina, Una perla indiscutibile, una bomboniera nel tirreno, Spregata come un papà senza capocchia nel rivieno, La bellezza è una città piena di storia e splendore, Stutata molte volte dall'invidia tentatore a Montesic, sguardo nel vuoto e in corpo due pasticche ad agosto un burdello ma per me non c'è nessuna, solo i fratelli Mercurio non ricordo in un mare di buio. In coppia di umano da 100 malattie Ma ci siamo ultimo del mondo Tre perone di un mi e un E in un angolo scuro ma in faccia